Come ha specificato bene la mia collega Guadagno, questa, eh, questa mozione è molto importante, è molto importante anche perché noi abbiamo comunque eh, audito in diverse commissioni anche l'assessore Cafarotti. sappiamo che è intenzione eh, non solo della parte politica ma anche di parte della Giunta di dare il giusto riconoscimento e il giusto valore ai centri di formazione professionale e per noi questo è... Eh, è molto, molto importante, non solo perché ehm, per, quello, per tutti i dettagli relativi ai lavoratori, alle assunzioni e tutto quanto, eh, come specificava la collega, ma anche perché queste scuole, che una volta erano uno dei fiori all'occhiello di questo comune di Roma, ehm, svolgono un importantissimo ruolo sociale per tutti quei ragazzi che altrimenti non, eh, non avrebbero un'altra possibilità per, eh, a, per fare gli, gli studi, ma non solo eh, ragazzi che vivono in, in zone eh, degradate, ma anche ragazzi disabili. Ecco, per noi è molto importante riuscire a dare una speranza di futuro a questi ragazzi e quindi noi voteremo questa mozione in modo favorevole. Grazie Presidente.